Ciao, siete Ciao, stanchi? Abbiamo sì, proprio bisogno di rimescolare i due emisferi. Quindi... Io vi, vi devo ringraziare perché è la prima volta che partecipo e mi sto divertendo un sacco. Quindi, grazie, è super veramente. Un piacere, siamo proprio contenti di sentirlo. Vai Alessia, sono pronta. Vai. Allora, di cosa vi parliamo oggi? Eh, fare freelance con la parte destra del cervello cosa significa cosa vuol dire eh, partiamo dal fatto che eh, io um, sono passata a fare la freelance a metà del 2020 bella scelta complimenti io prima lavoravo in agenzia quindi eh, mi sono ritrovata doppiamente stranita e eh, ci capivo veramente poco e, e, vedete da questo fantastico disegno eh, che eh, continuavo a guardare il monitor e a parlare solo col monitor e, e, e avevo bisogno di trovare un modo per pensare un po' diversamente, per capire come fare a pensare un po' diversamente. E allora io sono un sacco appassionata di neuroscienze, non, non sono una psicologa, non, non ne so niente, quindi potrei dire dalle castronerie, so che ci sono degli psicologi oggi, quindi se le dico scrivetemelo e insultatemi perché me lo merito. Però cercherò di essere scientifica e, e, e attenta a quello che dico. Eh, allora, come ha fatto il cervello? Giusto per fare un ripassino, ce lo ricordiamo tutti. Allora, eh, abbiamo due emisferi, quello destro e quello sinistro. Eh, C'è il corpo calloso in mezzo che porta le informazioni di qua e di là. Okay. L'emisfero destro governa maggiormente, principalmente la parte eh, sinistra del cervello e l'emisfero sinistra, la parte destra si crocia. E quello che sappiamo tutti, perché abbiamo letto un sacco di libri tipo quello di Kahneman, eccetera, che eh, la parte destra del cervello è più incline alle situazioni intuitive, creative, eh, più, più incline all'arte, alla musica, eccetera, mentre la parte sinistra ehm, è più analitica, logica, guarda il linguaggio, eccetera, eccetera. Ok, queste cose le sappiamo, le abbiamo ripassate, non le diciamo più. Eh, se io adesso vi chiedessi di pensare qual è il tuo tool preferito, pensateci un secondo, qual è il tuo tool preferito? In questo momento state interrogando molto probabilmente il vostro emisfero sinistro e state pensando a, che ne so, Excel, MailChimp, qualsiasi tool, eh, oppure magari più di uno, perché è possibile che voi non abbiate un preferito, ma comunque lo state cercando di scegliere eh, tramite un processo analitico logico. Se io invece adesso vi facessi un'altra domanda ed è che emozione stai provando ora? Ecco, adesso state interrogando molto probabilmente invece l'emisfero destro del cervello e tra l'altro non avete idea probabilmente di quale emozione state provando in questo momento perché ne state provando più di una, non si prova mai una sola emozione, quasi mai credo è una sola emozione nello stesso momento, se ne provano di più quindi forse avete un po' sete, forse siete un po' stanchi, forse vi è appena arrivata una mail che vi ha distratto uh, forse state pensando a cosa mangerete per cena ci sono tante cose, forse vi state chiedendo chi è questa rimambita che sta parlando in questo momento, ok? Ci sta ci sta tutto, ci sono più emozioni che voi state eh, eh, sentendo in questo momento ed è normale. Eh, vi faccio esempio di un'emozione che eh, ho cercato di... Eh, ve ne ho portata una, ce ne sarebbero state 50.000, ok? Fare il freelance eh, genera delle emozioni eh, che, che prima, che quando non facevo il freelance, non, non ho mai provato. Ecco. E quindi io gli sto cercando di dare un nome. Eh, una delle emozioni che eh, ho provato eh, da, da freelance, che prima non avevo mai provato, l'ho chiamata ma che cazzo. Eh, ed è l'emozione che provo quando mi sento stupida, perché in una maniera del tutto... In, senza significato, ho deciso in un momento innaturale di ottimismo di fissare una riunione alle 18.15. Sono le 17.40, sono stanca come un, un asino e, e non ho voglia mi, e sento questa emozione pazzesca che, e, e mi chiedo quanto sono idiota. Ok. Perché vi sto raccontando questa cosa? Perché imparare a riconoscere le proprie emozioni è super, super, super importante. Perché? Perché le emozioni non è che non servono a niente o servono solo per piangere davanti a un film, ok? Le emozioni servono per farci sopravvivere e per farci scegliere. Quindi il fatto di riconoscere un'emozione eh, ci, ci aiuta e ci guida alla scelta e, e a volte anche alla sopravvivenza. E questo eh, ve l'ho già detto. Eh, come si fa, quindi, ad allenare la parte destra del cervello? C cosa si possono fare? Eh, si possono fare degli esercizi. e Adesso ne vediamo quattro. Se ne potrebbero fare tantissimi, ne abbiamo riassunto quattro esercizi. Allora, eh, il primo esercizio che vi consiglio di fare è di fare cose che il vostro emisfero sinistro si rifiuta di fare. Visto che l'emisfero sinistro si rifiuta di farlo, probabilmente riusciremo a farlo col destro, quindi... Inizieremo a usarlo un po' di più del solito. Adesso, se riesco a inquadrarmi le mani, se ce la faccio, vi faccio vedere una cosa stupidissima che potete fare alla scrivania. Aspettate, eh, facciamo così. Ecco, forse adesso si vede. Ma, ok, proviamo così. Una cosa stupidissima che potete fare alla scrivania è il paradiddle, che è un esercizio che si fa eh, per la batteria. Il paradiddle si fa così. Ah, si dà un colpo con una mano, uno con l'altra, poi due, poi uno, uno, due, uno, uno, due, 1, no, 1, ok, e parlare mentre si fa questo esercizio vi assicuro che è difficilissimo ma ce l'ho quasi fatta Ok, uh. allora, cosa è successo? in questo momento io ho parlato e quindi ho usato l'emisfero sinistro ma ho anche fatto un gesto e, e, mh, e quindi ho usato contemporaneamente l'emisfero destro quindi in questo momento io ho provato a allenare il mio cervello a fare le cose usandoli tutti e due eh, è una cosa che Probabilmente voi non l'avete fatto, mentre io lo stavo facendo, pensando anche che fosse un esercizio stupido. È possibile. Perché? Perché il vostro maledetto emisfero sinistro, che vi governa tutto il giorno, si ribella, si ribella e non vuole che usiate l'emispero destro. Almeno, insomma, non sempre. Ovviamente sto, sto esagerando. E, quindi, fare questi esercizi vi può, ci può aiutare a, a, a fare un po' di allenamento e soprattutto ci resetta un attimo il cervello. Se voi avete un attimo di nervoso, vi è arrivata un'email, una richiesta, una telefonata che, che vi ha fatto arrabbiare, così potete andare a fare due passi, potete fare yoga, potete meditare, ma se non vi potete alzare dalla sedia, provate a fare un paradigma che male non fa. Ma andiamo avanti col secondo esercizio. Questo giuro che non l'ho cambiato. Eh, oggi quando Ivana País ha parlato di reazione eh, a, a quello che stiamo facendo, al fatto che noi stiamo reagendo eh, a una situazione che ormai è, è attiva da da oltre un anno e, e che quindi non, non ci mettiamo a progettare e io ho pensato, cavolo, eh, almeno non sono l'unica che lo pensa e, e mi ha fatto veramente molto piacere. Quando facciamo una cosa, almeno una volta al giorno, un esercizio che possiamo fare è almeno una volta al giorno provare a capire se quello che stiamo facendo è una reazione o una risposta. Una reazione probabilmente determina il fatto che stiamo applicando uno schema che, che abbiamo già utilizzato altre volte, si fa così, l'ho sempre fatto così, vado avanti così. Una risposta invece determina un'analisi, un'analisi più, eh, più puntuale, più osservativa, un'analisi magari più introspettiva, un'analisi di, di come posso farlo diversamente rispetto a come l'ho fatto fino ad oggi e quindi almeno una volta al giorno mh, per, per allenarvi provate a dare una risposta invece che una reazione. e Poi vedrete che lo farete sempre più spesso. Eh, terza cosa, eh, terzo esercizio che potete fare è capovolgere. Eh, questo è, è un po' legato a quello che abbiamo detto adesso sulla risposta e la reazione. No? Allora se io faccio sempre una cosa mh, andando per punti da, da, dall'1 al 10, ok? Eh, la farò sempre più o meno nello, nello stesso modalità e, e mi darà sempre più o meno gli stessi risultati, dandomi sempre più o meno lo stesso livello di soddisfazione fino a che la soddisfazione sarà praticamente nulla perché mh, non mi diverto più a fare quella cosa lì, la faccio sempre così. Okay? Quindi una primissima cosa che potete fare è rovesciarla. Eh, ad esempio, se dovete mh, fare un report eh, per, per il vostro cliente, in cui gli fate vedere i risultati, voi fatelo. Eh, fatelo normalmente, eh, come lo fareste sempre, poi quando avete finito, lo prendete e lo rigirate dall'altra parte. Quindi guardate se l'ultima cosa che vi avete detto è perfettamente allineata con la penultima. E poi guardate se la penultima è allineata con la terz'ultima, e, e, e così via. E troverete molto probabilmente dei buchi. De, de, delle cose che normalmente non, non, non stavate osservando perché a voi vi filava da, da, da 1 a 10 e da 10 a 9 vedete che, che il conteggio è un po' differente ecco, e, e quindi vi accorgerete che probabilmente c'è qualcosa da aggiungere o da modificare quarto e ultimo esercizio eh, scrivi, disegna e, e recita eh, perché? perché noi facciamo quasi tutto il giorno la stessa cosa che è stare seduti o in piedi, per chi ha, ha la, la station in piedi, a digitare dei tasti. L'emisfero destro eh, viene aiutato, viene. Eh, sollecitato eh, tramite dei movimenti perché è, è l'emisfero che è un po più incline a, a concepire anche lo spazio tempo no? quindi a, a dilatarsi nello spazio tempo quindi se noi non facciamo dei gesti dei movimenti eh, come anche solo scrivere disegnare e, e mappare fare fare una mappa di quello che, che stiamo facendo ehm, che, che ci aiuta un po' a visualizzarla in un altro modo, no? che non sia il modo standard in cui ho un documento, in Word che va da A, B, A, C e D. Ecco, il fatto che noi lo disegniamo eh, o, oppure lo scriviamo ci, ci aiuta sicuramente. Ho aggiunto recitare perché a volte io quando ho eh, bisogno di dire una cosa che, che mi... Che, che, che mi mette nei dubbi, che ho paura di non dire bene faccio le prove come, come se fossi a uno scorso di teatro dico le frasi che devo dire all'altra persona ad alta voce provo a sentire che suono a e provo a capire se, se quello che sto per dire che dovrò dire in una cuore o in una riunione suona bene o, o suona in un modo in cui io non, non mi aspettavo o un modo in cui non voglio che arrivi e infatti eh, questa invece no, questa invece l'ho aggiunta dopo <ride> perché stamattina quando Nini ha, ha, ha parlato del fatto che la, la, la vita è anche rappresentazione mi, mi ci sono trovata molto perché rappresentare è un modo credo molto utile di, di attivare il nostro emisfero destro ho quasi finito eh, faccio il riassuntone il riassuntone è questo se non lo vedo non è detto che non esista e come faccio a vederlo? lo devo vedere con tutto quello che ho a disposizione per vedere, che non è appunto solo l'emisfero sinistro, non è solo l'emisfero destro, è tutto il corpo, è, è tutta la percezione che ho. E quindi proviamo a usare tutte le percezioni che abbiamo, tutte le nostre possibilità, anche se non ci possiamo annusare, toccare e, e stringere. E, e quindi come, come, come possiamo concludere questa cosa qua? Io. Tutte le volte che intervengo da qualche parte, eh, portatemi della pazienza, ci metto un, un quadro alla fine, perché magari se avevo detto delle stupidaggini dall'inizio alla fine, almeno uno si guarda un bel quadro e, e fa sempre piacere. E in questo caso ho scelto questo quadro che è di eh, Magritte, che mi pare evidente, si chiama La corda sensibile. Eh, in questo quadro Magritte prova a pensare. Ah, perché una nuvola è sospesa in cielo, e cosa c'è che noi non stiamo vedendo? Probabilmente c'è una corda che noi non vediamo, oppure probabilmente, che, che, che, la, che la tiene dal cielo, oppure probabilmente c'è un, un enorme bicchiere di cristallo che la sostiene. Ecco, quindi quando noi non, non, abbiamo, non siamo tranquilli nel fare quello che stiamo facendo, ci sono dei momenti in cui eh, ci sentiamo scoraggiati, siamo stanchi di stare sempre in casa, sempre davanti a questo monitor, di non, di non poter interagire con le persone, ok? Proviamo a, a immaginare degli altri mondi eh, che sono sempre quello che stiamo vivendo, ma che possono essere visti da un altro punto di vista, tipo appunto una, una corda sensibile che sospende le nuvole. Ho finito. Grazie davvero Alessia. Grazie Alessia. Io stavo provando a fare l'esercizio con le mani, ma devo essere la persona più scordinata del mondo. No, magari... non riuscivo neanche io. No, no, basta esercitarsi. No, okay, va, magari metti un tutorial da qualche parte perché... Si chiama Paradiddle, se vai su YouTube ce n'è che ce n'è. Fantastico. Ti <ride> a tamburellare. Grazie a voi. Grazie. Grazie Alessia. Ciao. Ciao. ciao.